Che bella coppia di smidallati! E io dovrei che... sfidarli! Ma che accidenti! Fammi indovinare, il vero guardiano del fuoco non poteva venire e ha mandato il suo fattorino! Ehi! Hey. fiamma! Era più fiacco di una puzzetta dei Morcogon! C'è faccia tua? Beh, alla spalla tua. Boom! Ehi Darkan, sei così brutto da doverti coprire la faccia con quel cappuccio? Come ti permetti? Mega piamma! Oh! No! Devo ammetterlo, non sei andato male. E tu hai colpito Xator molto bene, Nucleor Credo potremmo andare d'accordo Come un Ardente e un Mork Sì, ma lui è un morc. No, tu sei il Mork No, tu sei il Mork L'hai no, fatto di proposito. Non è colpa mia se gli no, Ardenti sono permalosi! Tu, <ride> <sei il Mork. ride> tu sei il Mork, <ride> sei il Mork. <ride> Prima i sigilli, poi il guerriero Mecha E adesso il cristallo Esiste qualcosa che il grande Riff non sappia fare? Smettere di vantarsi per 5 minuti? Boo!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 Sì, questa volta il potere non è affatto un'illusione. Necroduplicatore! Oh? Sei stato davvero impressionante. Ora sei due volte più brutto. Credi davvero di farmi paura? Prego bene la pressione. Nuclear non raggiungerà mai il cristallo se deve combattere contro Saton. Mega Fiamma! No, miserabile moccioso, mi hai imbrogliato. i problemi si sono moltiplicati. No! Ci vediamo presto, ragazzi. Sì! sì! <ride> gormiti, gormiti, raggiungibili. Chi mi fermerà? The land is